Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto il video che del money glitch ragazzi che vi ho portato ieri sera allora come vedete ragazzi per fare il glitch dovete stare in mira manuale quindi passiamo subito agli altri requisiti andiamo in online ragazzi e dobbiamo cercare dobbiamo avere un amico che sta giocando in un'altra sessione in maniera tale da poter fare un partecipa a sessione questi sono i requisiti fondamentali che ci aiuteranno a spostarci molto più velocemente nella mappa per poter fare il glitch ragazzi quindi a questo punto passiamo agli altri requisiti nel garage del nightclub all'entrata del nightclub ragazzi dovrete avere una LG RH8 adesso vi faccio vedere e in un altro garage però adesso andiamo a vedere questo aspettate ragazzi qui dovete avere una lgr 8 e in un qualunque altro garage ok uno qualunque dovete avere tante lgrh 8 quanti cloni volete fare ok in maniera tale eh, che quando voi terminerete il glitch vi sposterete e chiamerete dall'altro garage il veicolo eh, andrete a mettere cioè la lgr h8 che andrete a mettere nel night club ragazzi io qui sto cercando un posto dove comprare un'altra lgr h8 perché mi sembra che non ne ho bene bene qui all'arena perfetto a questo punto ragazzi l'unica cosa che dovete fare è teletrasportarvi se come me non avete le e attività e mappa come state vedendo non è un problema, vi basterà uscire fuori oppure se non le avete mai attivate, l'unica cosa che potete fare ragazzi è dal menu interazione e andare su eh, nascondi opzioni e mettere mostra, io in questo caso ho mostra eh, ma non si vedono perché sono spawnato dentro il nightclub e automaticamente non, non mi si vedono le, le attività, ragazzi, che cazzo ne so, il gioco è strano quindi a questo punto basterà uscire, non state lì a cervellare perché si vede, perché non si vede, basterà uscire dal nightclub e vedrete tutte quante le attività visibili. Quindi una volta scelta l'attività vicino al nostro bunker andremo a far partire l'attività. Scusate ragazzi ma non so perché non me l'ha data quella. andremo a far partire l'attività e a questo punto faremo doppio tasto ps partecipa a sessione e attenderemo il messaggio accetteremo il primo e cancelleremo il secondo ragazzi eh, sto notando in fase di editing che il video non si vede egregiamente non so per quale motivo però cercherò di rimediare per il momento comunque penso che sia abbastanza guardabile il video e quindi ve lo porto comunque vedo che sgrana in alcuni punti comunque come ho già detto eh, andate nel bunker ragazzi e una volta nel bunker nel vostro com dovrete avere l'auto che volete duplicare ovviamente la tirate fuori dal comma ragazzi per questo glitch non servono targhe personalizzate quindi non avete bisogno di targhe personalizzate non c'è nessun problema per le targhe però per il blocco sì ragazzi ve lo ricordo sempre lasciate l'auto dove l'ho messa io vedete ragazzi mi sgrana quando zoom sulla mappa non so perché e... lasciate l'auto lì prendete un'attività ragazzi la mettete dove volete l'auto non è un problema per prendete un'attività vicino al vostro night come ho fatto io fate un partecipa a sessione attendete il caricamento e una volta che vi ha caricato il tutto accettate il primo messaggio e cancellate il secondo messaggio dopodiché ragazzi vi recate al night club entrate, io entro da qui ragazzi perché di là ci metto troppo tempo perché deve passare da sotto a sopra invece qui entro nell'entrata del nightclub e vado direttamente al, al bancone del piano superiore allora ragazzi che cosa dovete avere qui? qui dovete avere in inventario, in snack, dovete avere la e-cola e come azione predefinita dovete mettere bevi e cola ok ragazzi quando avete questi due requisiti adesso andiamo a vedere l'azione ragazzi e quando avete questi due requisiti siete pronti per quest'altro passaggio ragazzi quindi sapete benissimo che se premete l3 e r3 fa questo movimento ragazzi ve lo rispiego però comunque sia lo sapete vi avvicinate al bancone premete freccia destra option online Criminal Enterprises Starter Pack Tornate indietro E avrete il menu della bottiglia Quindi Schiacciate per comprare la bottiglia ragazzi Ma non dovete bere subito Dovete bere la Coca-Cola Ok? Quindi pigiare L3R3 Quando poggia la bottiglia Ora Pigiate L3R3 L3R3 R3, R3, scusate e come vedete il personaggio sta bevendo, sta bevendo la cola e ha la bottiglia in mano. Quindi a questo punto possiamo passare all'ultimo step. Diciamo non è proprio l'ultimo step, però comunque è il prossimo step ragazzi. Quindi andremo nella nostra auto e una volta che saremo eh, nell'auto l'unica cosa che dovremo fare ragazzi è accelerare. È semplicissimo non ci sono grandi requisiti eh, magari potranno riuscirvi la storia della bottiglia ma mm, dubito ragazzi perché è facilissimo quindi una volta che eh, il gioco ci spawnerà fuori quando saremo spawnati fuori l'unica cosa che dovremo fare è teletrasportarci nuovamente al bunker andremo a ma come cazzo è che sgrana così? Bah, vabbè, ragazzi, risolverò questo mistero e forse un settaggio del game capture probabilmente. Quindi, a questo punto, ragazzi, fate un partecipa a sessione, come avete visto. Entrate, cioè, accettate il primo messaggio, cancellate il secondo, insomma tutto così ragazzi, eh? non è che, che cambia, non è che se ve lo rispiego ogni volta lo capite meglio il teletrasporto insomma lo sapete come funziona quindi entrate nel bunker, non vi cagate di striscio la vostra auto per il momento entrate dentro il com e uscite dalla porta posteriore, dalla famosa porta invisibile quindi una volta che siete fuori siete pronti per salvare l'auto ragazzi Vi ricordo ragazzi che se avete una targa visibile non è il mio caso perché non c'è la targa però se avete una targa visibile noterete immediatamente il cambio targa quindi vi renderete conto da soli che non servirà a cambiare la targa quando ci avviciniamo vicino al com ci dice che è pieno quindi significa che la duplicazione è avvenuta con successo ragazzi a questo punto per continuare la duplicazione ritorniamo al nostro nightclub ancora che sgrana mamma mia ma da un fastidio ritorniamo al nostro nightclub ragazzi senza tirare fuori per niente la, la nostra auto che vogliamo duplicare anche perché eh, scomparirebbe quindi non servirebbe a un cazzo una volta qui eh, come ho già detto fate sempre il partecipazione a sessione, accettate il primo messaggio e cancellate il secondo messaggio ragazzi allora l'auto se voi per esempio l'avreste lasciata in questo step fuori dal bunker eh, quando andate a rimpiazzare eh, la LGRH8 al posto della ISI cioè come andremo a vedere l'auto scomparirà e quindi non eh, non vi sarà possibile continuare a fare il glitch facendolo a rotazione lo dovete fare a rotazione in questo modo come ve lo sto facendo vedere io quindi a questo punto ragazzi che cosa fate? vi chiamate il meccanico vi chiamate la LG 8 che che avete in un altro garage insomma no io qui ce l'avevo nell'arena ragazzi quindi vi chiamate la LG RH8 e ve la fate consegnare dal meccanico guardate dove me la consegna l'auto, guardate ragazzi, cioè allucinante, è allucinante, GTA è allucinante su certe cose, io sono su questa strada e lui me l'ha consegnata sulla strada parallela, ragazzi nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, e road 15 k c'è cioè il contest, allora raga qui andate a rimpiazzare quella che è nel night club che non perderete e si sposterà in un altro garage nel garage dove avete preso la LGRH8 e da qui in poi vi teletrasportate nuovamente al bunker e ricominciate a fare il glitch ragazzi il glitch è semplicissimo è questo non, per il momento non ce ne sono altri non credo di aver nient'altro da dire spero di essermi spiegato a mestiere ragazzi e che lo abbiate capito tutti quanti bene vi ricordo i canali del team glitch iscrivetevi ai canali del team glitch vi ricordo anche che prossimamente andrò a regalare un account che si chiama la puzza di culo ragazzi voglio vedere chi è che ha il coraggio di scrivere eh, hashtag la puzza di culo lo voglio io perché quello sarà l'hashtag del prossimo contest ragazzi non so quando uscirà penso che uscirà credo domani o dopodomani e ci sarà una settimana di contest e avrete una settimana di tempo per vincere questo contest quindi detto questo ragazzi a questo punto non ho nient'altro da aggiungere comunque se volete ricominciare il glitch vi basterà tirare fuori l'auto dal com metterla qui o dove cazzo vi fare a voi e ripetere il glitch da qui in poi detto questo un saluto al prossimo video ciao belli All <laughs>